questo ah. sì. <laughs> tutto Ciao a tutti, buon pomeriggio, oggi facciamo i bignè insieme, la pasta choux, vi racconto tutto, come fare dei bignè perfetti, così non dite più che si sgonfiano una volta che riuscite dal forno, vi racconto ah. tutti i segreti e tutte le cose, tu non cominciai a fare <ride> le mosse da dietro al telefono, sono non okay. allora. pasticceria, iniziamo subito, così, Aspettiamo qualche secondo che arriva qualcun altro. Eh sì, poi nel frattempo, papà, poi magari eh posso... Hai sì, la possibilità di arrivare. Sì, siamo già parecchi, dai. mi saluti. Sì, ciao a tutti. Innanzitutto devo fare gli auguri a mio nipote. Ciao a zia, buon anno mastico. Zia ti vuole tanto bene. Ciao. Allora, facciamo i bignè. Vi dico tutti i segreti per avere dei bignè perfetti per riuscire a cuocerli nella maniera più giusta però noi oggi inizieremo dalla fine nel senso che voglio farvi vedere la cottura dei vigna in diretta quindi io ho già un impasto fatto e li cuoceremo insieme e poi vi faccio vedere come fare l'impasto quindi seguitemi non è difficile solamente che io sto iniziando dalla fine quindi vi faccio vedere già la cottura e dopo come si fanno tutto qui il forno è già acceso allora qui abbiamo l'impasto già realizzato Fa, vi faccio vedere sia come realizzarli con la sac à poche e sia come realizzarli senza sac à poche in modo che tutti quanti abbiano la possibilità di fare il bignè allora, se li facciamo senza sac à poche questo è l'impasto tenuto che deve avere più o meno la stessa consistenza di una crema pasticcera, ma poi ne parliamo e quindi come facciamo? con un cucchiaino semplicemente magari lo inumidiamo leggermente, prendiamo un po' di composto così e lo mettiamo sulla carta forno, dando una forma più possibile tondeggiante, così anche chi non ha la sac à poche può realizzare i pignè e vedrete che anche questi pignè realizzati col cucchiaino sono bellissimi anzi assumono delle forme veramente particolari proprio belle diteci se si vede se si sente bene così sto tranquilla che mi sentite mi vedete bene si vede eh, come è facile realizzarli col cucchiaino li sto facendo piccolini così vediamo se facciamo in tempo a cuocerli durante la diretta basterà accarezzarli col cucchiaino così e avete fatto e ora vi faccio vedere con la sac à poche aspetta aspetta un attimo così così vedi meglio, si vede meglio allora con la sac à poche invece facciamo dei piccoli ciuffetti così ci umidiamo un dito e andiamo ad appiattirli, altrimenti quella punta in cottura si brucia, potete fare così o semplicemente così, come volete voi, naturalmente con questo stesso impasto possiamo fare anche le zeppole e quindi le faccio piccoline così Vediamo se riescono a cuocere nello stesso tempo di cottura di questi pignè le zeppole. Un attimo, che faccio scendere il composto. Così le zeppole e le clair, che sono queste? Poi vi spiego tutto. Le clair adesso spiegherò tutto durante le, sì, le clair. Le ho fatto un po' troppo larghi e quindi vabbè, proviamo a farne un'altra qui. Queste sono le clair così ok ora io questi qui li vado a mettere in forno a cuocere e adesso vi faccio vedere come realizzare questo impasto, impasto. un secondo solo e arrivo subito arrivo questi sono gli ingredienti Sì, arrivo speriamo di farcela durante la diretta e ora Vediamo come siamo arrivati a quel risultato. Abbiamo qui l'acqua, il burro, gli ingredienti sono tutti nel link in descrizione del posto. L'acqua, il burro, il sale, la farina e le uova. Ingredienti, io sto facendo mezza dose, però gli ingredienti che stanno nel link sono 250 di acqua, 100 di burro un pizzico di sale 150 di farina 4 uova io mezza dose iniziamo aggiungendo quindi, dosi preparazione procedimento lo troviamo nel link comunque sì l'ho appena detto nel link in descrizione del post lì c'è scritto tutto anche ci sono c'è tutto il passo passo c'è tutto scritto ok sì. quindi tranquillo che leggerete tutto sì, il innanzitutto iniziamo mettendo l'acqua nella pentola, si vede di là, Sì, aggiungiamo il burro e un pizzichino di sale. Ora, primo segreto per realizzare dei bignè perfetti, quando, questo, quando facciamo questo procedimento non dobbiamo allontanarci, nel senso se l'acqua come vedete io avevo già acceso la piastra quindi sta già sciogliendo non appena l'acqua inizia a bollire noi dobbiamo aggiungere tutta la farina se noi stiamo facendo altro e l'acqua qui continua a bollire naturalmente un po di acqua evapora e quindi andremo a sbilanciare le dosi del, della ricetta e quindi può essere che la nostra ricetta non venga bene questo è già un primo passaggio che dovete evitare di fare, quindi vieni più, qui, vieni più vicino per favore a farvi vedere che si sta già sciogliendo il burro. Questa è la realizzazione dell'impasto. Sì, questa è la realizzazione dell'impasto, vieni. Sì. Si vede? Ah, ok. Allora, come vedete già si sta sciogliendo il burro, non appena inizierà a bollire l'acqua io aggiungerò la farina tutta insieme. Ora facciamo sciogliere il burro. Non appena il burro è sciolto, io aggiungo la farina. Ecco, il burro si è sciolto, spero che voi riusciate a vedere bene. Questa è la farina e io l'aggiungo, vuoi girare un po'? Ok. E io l'aggiungo, come vedete, sta bollendo. Io aggiungo tutta la farina insieme. E faccio questo. Mi raccomando, il mestolo che utilizzate per fare i dolci... Non sia lo stesso mestolo che utilizzate per fare il ragù, tenete un mestolo, un cucchiaio di legno a parte solo per fare i dolci. Il legno assorbe? Sì, perché il legno assorbe. Io questo qui lo tengo solo per fare i dolci. Magari prendete un cucchiaio di legno che abbia una forma diversa. Il mio è bucherellato e io so che questo bucherellato è solo per fare i dolci. Ora vedete, si è formata la palla quando dobbiamo smettere di tenere la pentola sul fuoco per fare il vignè, quando sulla pentola si forma questa patina che cominciate a vedere qui si vede? qui c'è una patina significa che la farina dell'impasto è cotta e quindi inizia a sfrigolare, a tostare il nostro impasto il nostro primo passo dell'impasto è pronto quindi è fatto ora che cosa facciamo? spegniamo togliamo chissà se si sente il rumore si sente css, che sta sfrigolando comunque questo è il passaggio che dovete fare prendiamo togliamo e versiamo in una ciotola io non ce l'ho di vetro se no vi farei vedere quella di vetro che si vede bene e lo facciamo un po' raffreddare questo è l'altro segreto per avere dei pignè perfetti quindi primo segreto non tenere troppo l'acqua a bollire nella pentola. Prima di versare la farina. Appena inizia a bollire, voi mettete tutta la farina. Secondo, questa parte qui deve raffreddare un po'. Quindi allarghiamola il più possibile in modo da farla raffreddare. Io faccio anche questo ora. Lo metto qui così vi faccio fare un passaggio in ceramica che è più fredda rispetto all'acciaio. Io sto facendo questo per farlo raffreddare, se voi avete tempo naturalmente lo lasciate nella ciotola lì, lo allargate un po' con un cucchiaio e lo fate raffreddare. Ora nel frattempo che io aspetto che si raffreddi un po' prima di aggiungere le uova, voi, ditemi se avete qualche domanda. Se al posto del burro si può usare l'olio? Sì. Allora, questa ricetta prevede 100 grammi di burro. Quindi, al posto dei 100 grammi di burro, 70 grammi di olio. Se fate mezza dose, 35 grammi di olio. Fate... Okay. fate in, voi il rapporto. Va bene? Quindi, questa qui che stiamo realizzando si chiama pasta choux. Si chiama pasta choux perché? Non choux. Si chiama pasta choux perché... Perché la forma del bignè assomiglia a un piccolo cavolo. E in francese chou significa cavolo. Se voi infatti vi rendete conto che ah, il bignè ha la forma di una cimetta di cavolo. E quindi per questo si chiama chou. Pasta chou. Ah, di la infatti, choux. anche se andiamo in pasticceria, noi possiamo chiedere sia il che il chou. Abbiamo detto prima che con questa ricetta possiamo realizzare sia l'éclair... Che sono quelle che sono di forma allungata e sottile possiamo realizzare le zeppole di san giuseppe per la festa del papà possiamo fare le zeppole fritte i bignè fritti il e bouche, il pari breast con una sola ricetta possiamo fare tutto questa ricetta se voi riuscite a a capire bene il procedimento che è facilissimo Potete fare tutte queste ricette qui. Che cos'è il Paris Breast? Il pari Breast è un zeppolone grande, quindi dovete mettere al sac à poche una bocchetta con dalla bocca grande e fare tanti, un, un cerchio grande e sopra un altro cerchio, quindi due, uno sopra l'altro. L'eclair, abbiamo detto è quello lungo e sottile, la zeppola lo sappiamo tutti che cos'è e il bouche invece è un altro dolce di origine francese, fatto sempre con i vigneri riempiti farciti con la crema e si crea una montagna questa montagna poi viene decorata con dei fili di caramello ecco perché si chiama croc and bush cioè scrocchia in bocca questa è tutta la storia dei bignè storia diciamo un po' di nozioni sui bignè che giusto per perdere tempo per far raffreddare il nostro impasto ora cosa facciamo ci mettiamo le uova io le rompo qui Qualcuno vuole cliccare le sterline C'è la possibilità di farlo Io le rompo Contribuisce a fare le altre ricette E le sbatto un po' Prima di unirle E vi faccio vedere come dobbiamo fare Allora Si unisce un uovo alla volta Io l'ho sbattuto e ora vi dico perché Ne unisco metà Ne aggiungo metà Così questo è un uovo Lo sto facendo col cucchiaio di legno perché se usassi il frullino farei troppo rumore, solo per questo e poi così facciamo anche vedere che anche con un cucchiaio di legno si possono realizzare senza sbattitore, senza niente adesso vi sembrerà che sia non sia riuscito, invece no, ora vedrete che tutto si sistema faccio così e poi riprendo la mia cucchiaio cucchia. prendete una frusta Dimmi se c'è qualche domanda. Puoi prendere questo di me? Eh? Puoi prendere questo di me? Sì. Sì, bisogna acquistare, e restellina contribuita se volete un modo per aiutare la pagina ad avere più visibilità per fare altre ricette per qualche contributo se volete un modo per dare alla pagina più visibilità tutto ok eh sì, poi i commenti mi sa che vanno, Ora, vanno sopra e vi... sì. come vedete io la faccio un ringraziamento speciale naturalmente il composto non è pronto perché come vedete è duro quindi io non aggiungo tutto l'altro uovo ne aggiungerò metà e vedrò Prendo sempre la frusta. Biniere potete fare anche con i cucchiaini. Sì, sì, sì. Perché sì. qualcuno non sa usare il sac à poche. infatti, poi magari se siete arrivati in ritardo, poi riguardate il video su YouTube. Abbiamo e vedere che li le... ho fatti apposta col, col cucchiaino. Perché c'è qualcuno che non sa usare il sac à poche. Oppure non c'è la propria sac à poche. Quindi... Per fare invece sì. per le zeppole no, non si può fare. No, per le zeppole no. La zeppa è indispensabile. Sì, che sia sa la, sa la, sa la sacca a Naturalmente, facendo questa cosa qui con la frutta ci vuole un po' più di forza e un po' più di tempo, però si può fare. Se io avessi acceso il frullino adesso non sentivate niente. Ok, bisogna aggiungere l'altro uovo. Non ne aggiungo ancora tutto. Deve avere la consistenza della crema pasticcera. Ora ci siamo quasi. Ora vi farò vedere che si staccherà dalla fusta. Dimmi tu se c'è qualche domanda. Sì, stiamo facendo la pasta choux. Che cosa stiamo facendo? Il bignè. Il bignè. Stiamo confondere con il choux. Quindi ecco fatto e quindi, come vedete, anche senza fruste elettriche si può fare ora. Questa è la consistenza che deve avere il nostro impasto. Quindi, una crema pasticcera come la crema pasticcera né troppo denso e è troppo ecco, liquido. Questa è la consistenza che deve avere l'impasto. Né troppo denso e è troppo liquido. Eh, eh sì. Io, come avete visto, non ho aggiunto tutte e due le uova. Perché? Dipende dalla grandezza delle uova. Le uova devono pesare 60 grammi senza guscio. Circa... Che sono 62, 63 o 58 non cambia tantissimo. Però ci sono delle uova di 65, di 68, anche 70 grammi. E naturalmente è naturalmente un po' troppo per questa dose. La pasticceria purtroppo non è come fare la pasta asciutta o fare. scienza. È una scienza esatta, quindi non bisogna sbagliare. Addirittura gli chef e, gli chef e i pasticceri seri pesano le uova. Noi siccome stiamo facendo delle ricette a livello, diciamo così, casalingo, non, non, non perdiamo la testa a preversare le uova e a fare tutto questo. Vabbè, Però, lascio. volendo si potrebbe fare. Ah, la sua, un po' l'arte, il mestiere. Ecco, sì, diciamo che 60 grammi deve pesare un uovo, così vi ho dato anche le, le dosi precise. Conoscendo l'impasto giusto. Sì, questa è la consistenza che deve avere l'impasto e come vedete io non l'ho fatto, come avete visto, l'ho fatto... A mano con la frusta e col cucchiaio così è una crema pasticcera e come la crema pasticcera è pronto ora questa uh, questo composto ha una base neutra. quindi può essere usato sia per essere farcito con una crema dolce e sia per essere farcito con un, un composto salato quindi Mousse di mortadella, mousse di tonno, mousse al salmone, sbizzarritevi voi. Oppure dolce, come è la sua naturale natura, con la crema pasticcera, la crema chantilly, con uh, panna e nutella, con, potete fare il profiterol, insomma, potete fare tante cose, potete divertirvi. Ok? Ora, ditemi voi se avete delle domande, perché dobbiamo aspettare che siano cotti i bignè, che vedo che sono gonfi, ma non sono cotti. Sì, sembra a posto del burro, si può usare l'olio, sì, il detto. burro si può utilizzare l'olio. I bignè oh. si possono realizzare a mano con due cucchiaini. Sì, con del fr... della... se volete vi, vi faccio rivedere. I cucchiaini sì. dove stanno, aspetta qua. Nel frattempo stiamo cuocendo il bignè. Sì, sono in forno. Ho oh, di choux, dal francese. Cavoli, cavoletti, dalla forma che assumono dopo la cottura aspettate un attimo che arrivo subito così controllo anche la cottura saluti a tutti, anche quelli di ritardo un attimo solo da tutta Italia un po' allora anche i pignè stanno gonfiando benissimo un'altra cosa vi voglio dire nella pasticceria si vuol dire che i pignè non si mettono sulla carta forno perché? Io li ho messi sulla carta forno perché vi devo dire la verità, non ho trovato nessuna differenza. Però, sui libri di pasticceria e dappertutto dove io ho studiato, c'è scritto che si mettono direttamente sulla teglia, in modo che l'impasto si attacchi, si aggrappi bene l'antederente della teglia e si possa sviluppare in altezza. Io ho visto che sia con la carta forno che senza la carta forno, a me non, è, non cambia niente, però provate, se avete delle difficoltà e dovete provare a farli senza carta forno, provate io ve lo, vi sto dicendo tutto quello che può essere che vi, vi fa sbagliare la ricetta allora come farli senza sac à poche? così, prendete un cucchiaino prendete un po' e. seguite le istruzioni il link è nel post così, dosi ingredienti e lo mettete, qui non li mettete troppo vicini perché naturalmente in cottura gonfieranno. Se commentate con le stelline non si perdono i commenti, perché molti commenti non si vedono dopo. Se poi vi danno fastidio i commenti, strisciate da destra verso sinistra e non li vedete. E così si fanno col cucchiaino. Continuo? Ah, questa è la tecnica senza sac a poche. senza sac a poche. non fa niente che quindi bisogna dare una forma tonteggiando ovviamente, sì, se se non lo sarebbero bignette. ma comunque in cottura gonfiano e sì. la forma la prendono da eh sì, assumono la forma del cavoletto Le dimensioni le scegliete voi, quindi se volete fare dei grandi pignè li farete più grandi, se li volete fare piccoli li farete più piccoli. Più piccoli saranno, meno tempo avranno di cottura, più grandi saranno e più tempo ci sarà bisogno per cuocerli. Ora vi ho fatto vedere come si fanno con il cucchiaio passiamo alla cottura che è un altro passaggio fondamentale. Molti di voi mi chiedono perché quando esco i pignè dal forno si mosciano si sgonfiano perché sono crudi la temperatura del forno deve essere alta per fare i vignè quindi 220 gradi ventilato o statico va bene in tutti e due i modi se ce l'avete ventilato è meglio perché gli asciuga meglio una volta che vedete che i bignè sono cotti spegnete il forno, fa niente che poi dovete fare un'altra infornata o fate una teglia grande dove li mettete sistemati bene tutti insieme e fate una sola infornata se poi dovete fare un'altra infornata non fa niente, però è peccato buttare tutti i bignè se poi non vi riescono fate che come, quando vedete che i bignè sono cotti voi spegnete il forno e li lasciate 10 minuti nel forno spento Tanto, senza uscire, senza uscire, tanto non succede niente, non si bruciano, non si seccano, non succede niente. La prima e eh, complimenti a Luigi e Carmela Grotto, ci ha inviato le sue prime 50 stelline, grazie, grazie. Ora, ora una volta che um, li, avete, li lasciate nel forno e non succede niente. Una volta che sono trascorsi questi 10 minuti, aprite il forno e lasciatelo a soffietto. Mettete un cucchiaio di legno e lo potete lasciare altri 5 minuti così. Vedrete che i bignè non si sgonfieranno. Tutto sta nella cottura, nei tempi giusti di cottura. Se voi togliete i bignè bianchi o che non sono ancora cotti, è normale che l'umidità, perché contengono tante uova, contengono il burro, quindi è un impasto abbastanza pesante che ha bisogno di cuocere a lungo, è normale che se li togliete crudi... L'impasto si ammoscia, si, si appiattisce tutto qui. Ora, se c'è qualche altra domanda, ditemela, fatemela così, aspettiamo nel frattempo, la cottura dei bignè che vedo che si stanno gonfiando, però non sono ancora cotti un'altra signora delle stelline, grazie. Grazie, poi vi ringraziamo. Allora, dimmi se ci sono domande, se no, vedo io. <coughs> Si comprano le stelline, non so come, però buono. Boh, è so. una cosa che ha messo Facebook, non sappiamo sì, neanche sì, noi come funziona esattamente. Sì, so, si se comprano. volete lo fate, altrimenti se vi piace quello che se facciamo se volete facciamo, contribuire, contribuire a comprare gli ingredienti. Per questo, allora, come si fa? Ah, va bene. Grazie, prego. Ciao Flora. Ma fa caldissimo non so da voi che tempo sì, fa, qui c'è un vento che stanno girando il remake di via col vento fuori, proprio una cosa pazzesca. Nel frattempo, i bignè sono in forno. Sì, in forno, sì, cottura. sono in forno in cottura. Ho anche Quindi, alzato un po' la potenza non del forno. No, non andate via, aspettate un attimo che facciamo vi faccio vediamo, vedere i bignè pronti. Facciamo vedere tutte le procedure. Sì, in forno a gradi, quanti minuti? La cottura dipenderà dal vostro forno, però circa, 200, circa 20 minuti. 20 25 minuti, naturalmente voi tenete d'occhio il bignè perché il mio forno sarà 25 minuti, ci metterà 25 minuti a cuocere, il vostro molto probabilmente 30 minuti, quindi tenete sempre d'occhio il forno. Puoi ripetere per cortesia il link? Sono nel link, credo. Sì, certo, sono nel link, però te lo ripeto. Allora, abbiamo messo l'acqua, 250 ml di acqua. Con 100 g di burro, oppure 70, ml, 70 g di olio E un pizzico di sale, non appena il burro si è sciolto e l'acqua ha cominciato a bollire, ho aggiunto i 150 g di farina Ho formato la palla, quando la palla si è formata e si è cominciato a vedere un velo Anna Magistà, grazie, 50 stelline, è un ringraziamento per la tua E poi ringrazio io, faccio lo faccio le prime Eh sì, aspetta un attimo, fammi finire di spiegare la regola. Eh certo, certo una, aggiungiamo la farina, quando si forma quella patina sul fondo è pronta la nostra, il nostro composto lo prendiamo e lo rovesciamo in una ciotola lo facciamo raffreddare o quantomeno intiepidire a quel punto aggiungiamo le uova, saranno 4 per la dose intera quindi mi raccomando, quello è l'altro passaggio importante aggiungere le uova una alla volta non incorporare mai l'uovo successivo se l'uovo precedente non è stato assorbito dall'impasto come avete visto io le ho sbattute le uova per fare in modo di non mettere tutto l'uovo perché ho visto che le mie uova erano abbastanza grandi e non volevo rovinare il composto. Il risultato deve essere questo, cioè come una crema pasticcera, soda però non liquida. Va bene? Sì. Ok. Saluto... salutiamo tutti gli amici di Lecce, che sì. ci seguono, di Taranto. Sì. Prendisi e foggia. Tutti Se avete delle ricette particolari, inviatele e cercheremo di realizzarle. Sì, ok. Allora, ora io vado a guardare un attimo nel forno, nel frattempo tu riprendi ora la ciotola, arrivo subito. Devo solamente guardare. Questi sono i bignetti fatti con Sì, mancano caine. forse 5 minuti. Spero di non fare danni che ho aperto il forno. No, non c'è, non si mette niente per spennellare sopra? No, no, sulla base della no, no, alzo che non gli spiego di nuovo, vuol tirano. dire che non ha seguito allora. La ricetta originale. La versione originale della ricetta prevede che non si metta a cartaforno sotto alla teglia, in modo che il composto in cottura si aggrappi all'antiaderente, così si sviluppi in altezza io però come ho detto prima come vedrete quelli che ho fatto sono nel forno io metto la carta a forno e vedo che non succede niente quindi se voi avete problemi vedete che mettendo la carta a forno non, non si sviluppano bene in altezza provate così con una buona teglia antiaderente a eh, non usare la carta a forno tanto se è antiaderente non si attaccherà non, cioè si staccheranno una volta cotti e vedrete e vedete, si sviluppano di più in altezza può essere quello il vostro problema Provate tutte queste piccole accortezze, vedete voi. Salutiamo Sardegna, Milano, Roma, Napoli, Mantova. Sì, le tette delle monache, io vorrei farle, ma per fare le tette delle monache è. Eh... <coughs> è un po' complicato. Scusi un attimo, è un po' complicato, solo per quello. perché se no io le farei. Con calma, quando ci, reali ci organizzeremo bene, faremo le tette delle monache. Non è che io non le voglio fare, con calma. Stati Uniti, ciao Fasano, prendeteci. Ciao Fasano, ciao Flora, ciao Nicoletta, grazie Yolanda, grazie Lucia. Allora, se avete delle domande, io ho bisogno di altri 5 minuti per farvi vedere i pignè che sono in forno. Come ho detto prima, ripeto, questo è un impasto neutro, quindi non ha zucchero, non ha nessun tipo di condimento all'interno, potete realizzarlo sia dolce che salato. Vediamo che cosa poter fare con questo impasto. Abbiamo detto i bignè e li abbiamo fatti. Le éclairs, che sono lunghe e sottili. Le zeppole, quelle di San Giuseppe per la festa di papà del papà, poi uh, i bignè fritti, le zeppole fritte il paris presto che è un zeppolone grande il bouche o il profiterol. che cos'è il bouche? il bouche è una montagna di bignè decorati con del caramello che una volta raffreddato si diventa croccante e quindi si chiama bouche perché è croccante in bocca il profiterol, invece lo sappiamo tutti che cos'è? È è sempre una montagna di bignè ricoperti di cioccolato e panna Qua se aspettate che stanno uscendo i bignè dal forno sì, sì, sì, così sì, facciamo la ricetta completa grazie di aver fatto una diretta sui bignè farai anche il profiterol sì magari uh, un giorno con i bignè pronti facciamo solamente la, la parte del profiterol per farvi vedere come si realizza la glassa che, che va a coprire il profiterol sì sì si può fare ciao sicilia messina ci ciao seguite anche di là quanti bignè escono allora dipende dalla grandezza dei bignè che voi fate, se fate dei bignè piccoli ne usciranno di più, se fate dei bignè grandi ne usciranno di meno, quindi questo è, si possono friggere direttamente, Sì, sì, sì, si sì, si possono friggere esattamente come abbiamo fatto col cucchiaio, col cucchiaino, intingete il cucchiaino nell'olio, prendete un piccolino, una parte piccolina di composto, e lo fate cadere nell'olio. L'unica accortezza quando fate i pignè fritti è. Eh, Ma voi mi sembreranno già cotti perché a un, certo, a un certo punto si gonfiano e voi dite sono già cotti, invece no, non sono cotti. Saranno cotti quando. Ciao, la di... Reggio Carabia, scusami, c'è uno che ti vorrebbe nel suo ristorante? Vabbè, Ciao, come... Nardo! Quando sono cotti, quando si gonfiano proprio tantissimo, voi vedrete che da una noce di bignè avrete un bignè fritto enorme dovete dare tempo all'umidità che sta nel bignè di uscire fuori, di fuoriuscire quindi gonfiano proprio tanto in cottura quando li fate fritti non fate bignè enormi fritti vi accorgerete che eh, ci vuole un po' più di tempo per cuocere i bignè fritti qui e mettetene pochi alla volta altrimenti assorbono l'olio Buonasera da tanto glielo ho ultimamente, con tempo di cottura 20 minuti e due secondi. chi vuole contribuire? Ci sono le stelline. Salute a Campobasso, ciao. Posso finire di leggere il commento? Sì. Mm, grazie. Bene, poi alla fine di 10 minuti, conforto spento, e esatto, il fornello e, e sportello semiaperto, esattamente come ho detto io. E vengono benissimo. Purtroppo i bignano hanno bisogno di asciugare perché contengono tante uova, l'acqua e quindi hanno bisogno di asciugare, ciao da Campobasso, ciao a Campobasso, a Nardò. che tipo di olio è più adatto per la frittura delle zeppole? Io come sempre dico l'olio di arachidi perché è uh, l'olio che assomiglia di più all'olio extravergine di oliva come punto di fumo, quindi utilizzate quello anche se costa un pochettino di più però è ottimo per le fritture. Poi se avete anche l'olio di girasole va benissimo, di girasole va benissimo. Ora. Sì, vabbè, se abbiamo tempo faremo tutte le ricette che sì, vogliamo. Sì, sì, sì, no? tanto a martedì e giovedì saremo sempre qui. Anche i cannoli, sì, faremo anche i cannoli. Sì. Va bene. Va bene. Se avete ricette particolari potete inviarle in privato sulla pagina. Cercheremo di realizzarle. Sì, le realizzerà il regista che ve le sta chiedendo. Aspetta un attimo, fammi andare a vedere. Oggi questo rischia grosso. Ci siamo quasi, allora giusto un minuto, aspettate, io questo... un minuto mi serve perché ho paura che magari ve li escono in diretta e proprio in diretta si vanno a sgonfiare perché ho avuto fretta a farli uscire dal forno, un minuto e arrivo, e vi faccio aspettate, vedere i perché via, sono in uscita, Sì, un attimo solo, allora, forse vedete la forma che non si sgonfiano, arrivo subito e ve li faccio vedere, Vado subito a prenderli, facciamo la ricetta completa, si sì, e vi faccio vedere la ricetta completa, Arrivo, un attimo solo. Questi sono i bignè per Mattias, per, per festeggiare l'onomastico di Spillacè. Ciao a zia. Allora, vado a prendere. Sei bravissima delle spiegazioni, grazie. Quando li fate i cannoli, vi avviserò quando li farò. I cannoli solo... siciliani, pugliesi. Sì. I cannoli pugliesi non esistono. Non esistono. Buongiorno. <ride> allora, vi <ride> avviserò quando fare il cannoli. Non voglio fare solo dolci, voglio voglio fare sia i dolci che anche qualcosa di salato quindi il martedì magari facciamo qualcosa di salato il venerdì facciamo un dolce ora vediamo vi volevo suggerire anche il mio gruppo facebook che si chiama sempre Cucina come Graziella il gruppo è una bellissima famiglia composta da tante bellissime persone come siete voi che mi seguite sulla pagina solo che abbiamo modo di stare un po' più vicino perché non so perché facebook la pagina nasconde i post e a volte i messaggi o i commenti Uh, ci, ci risultano in arrivo in ritardo invece sul gruppo è molto più immediata la cosa Vabbè, se volete iscrivetevi nel più gruppo più amichevole. che è un gruppo tranquillissimo Ma famiglia non ci persone. sono si, sì. dica Dico, non ci sono non ci sono dicale non ci sono critiche non uno può pubblicare qualche vola auguri a Mattias, grazie Arrivo, dai, li prendo. Sono le cruti, le sono Questi sono i bignè crudi, fatti con le Sono usciti i bignè. Un applauso, un applauso. Io oggi non lo so tu che cosa ti sei fumato. Un applauso, grazie. Basta così. Questi sono i bignè che ho realizzato col cucchiaino. Se puoi togliere quel cellulare, scrivi di prendere il cellulare. Torna, no, scusa. non posso. Non posso non. Ok. Wow! Questi sono i pignetti che ho realizzato col cucchiaino. E si vedono. E questi sono i pigneri realizzati col sac à poche. Quindi, non Quindi sono, sono più belli, a mio parere, quelli fatti col cucchiaino che quelli fatti col sac à poche. Questi sono quelli col sac à poche, questi sono gli Eclair e questa è la zeppolina. Ora, aspetto un secondo e vi taglio uno di questi qui per farvi vedere che all'interno sì, è vuoto asciutto e ben cotto un attimo solo aspettiamo vabbè adesso sono caldi aspettiamo qualche secondo, aspettiamo qualche secondo. no non è per il fatto di scottarmi è che poi io sto dicendo sono caldi e quindi l'interno potrebbe risultare un po' umido io lo taglio e poi il primo commento che vedrò sotto ma sono crudi non sono crudi sono caldi è chiaro? Sono caldi. Aspetta qualche secondo. No, non posso no, aspettare, no. basta. Sentite come sono croccanti? Sì, sì, sì, sento. Sì, sento. sì appena sfornate, eh, ragazzi? Wow, wow, Sono asciutti, Quindi vuoti impatti. e leggerissimi. Sì. Sì. Ecco. questo è il bignè, questa è la zeppolina e questa è l'eclair. Va bene? Ora... Questo è ciò. voi Se avete delle domande ancora, fatele sotto alla diretta e io poi vi rispondo. Questo è tutto. Dimmi. Per la conservazione, poi. Per la conservazione, allora. Voi li potete fare la sera prima per il giorno dopo, tranquillamente. Li conservate in un sacchetto. Una volta freddi, li conservate in un sacchetto. Il giorno dopo, prima di utilizzarli, li passate in forno 5 minuti se si sono ammorbiditi. Tutto qui. Il nome del gruppo. Cucina come Graziella e poi c'è fra parentesi il gruppo. E chiusa la parentesi. Questo è il nome del gruppo. Okay. Quindi dosi, dosi ingredienti, e preparazione, tutto nel link. Il video il dove video vi Adesso vi lo ritroverete su YouTube. Ci sono anche altri video. Sì, ci sono anche altri video se vi Iscrivetevi ovviamente. Iscrivetevi a YouTube e questo è tutto. Vedete di là. Ok, questi sono i vignet che abbiamo realizzato. Cucina con me Grazie. Grazie di avermi seguito. Ciao a tutti. No c'era una signora che voleva rivedere. Che cosa? Per fare il bignè con il cucchiaio. Si può fare? Si. Sì. Perché non so non usare il caldo del sac facciamo rivedere come si fa il bignè con il cucchiaio. Perché non so usare il sacco a poche. Così. Prendete un po' di composto, inumiditevi il cucchiaino con l'acqua e andate a metterlo nella tenda. Fa niente che non ha una forma regolare, tanto in cottura, come avete visto, gonfiano. E così avete fatto il pignè col il cucchiaino. Così. Va bene? Sì. Ok, allora... Riprendo la taglia dei bignè per farvi vedere un'ultima volta. E facciamo e il confronto, facciamo il confronto crudo e cotte. Questo è il bignè piccolino crudo e così risulterà cotto. Gonfiano veramente in maniera... Sono bellissimi. Ecco qua. E questo qui è il bignè all'interno. Va bene? da riempire come? Sì, da farcire come ho detto prima sia siccome la base è neutra lo potete farcire sia uh, dolce che salato quindi crema pasticcera panna crema cioccolato solo panna come volete voi come preferite voi salato musso alla mortadella musso al salmone filadelfia quello che preferite voi okay. ok grazie a tutti ci vediamo martedì martedì cosa ci prepara martedì una tricetta salata non ho ancora deciso se fare le pettole o il gatto di patate magari poi Faccio un post e decidiamo insieme che cosa fare va bene le pettole salate vorrei fare quindi ci vediamo martedì pomeriggio alle quattro e mezza sempre Sulla pagina grazie a tutti. Invece sabato perché seguo sul gruppo. Sabato per chi segue sul gruppo ci sarà una diretta giusto per Chiacchierare un po perché non l'ho mai fatto sul, sul gruppo, gruppo cucina come grazia sì, faremo un dolce velocissimo light ok, okay. Allora, stavolta vi saluto veramente Ciao a tutti perché vi ho trattenuto tanto. Ciao a tutti, ciao e auguri ancora a mio nipote Mattias. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao. alla prossima. Ciao.